Elena Gremese, Learning Specialist. Presentazioni, questo è il tema di oggi, ma non parleremo solo delle classiche presentazioni. Quando utilizziamo le app di presentazioni, sia questo Keynote, PowerPoint o Google Presentazioni, creiamo dei file che poi utilizzeremo in certi contesti per raggiungere determinati obiettivi. Quanti tipi di presentazione possiamo creare? O oh, ci sono più tipi di presentazione? Sì, ci sono, eh, ce ne sono almeno tre. Abbiamo le classiche presentazioni, quelle che abbiamo visto più spesso, abbiamo poi gli slide doc e per finire abbiamo i workbook. La presentazione classica è quella che conosciamo, dove c'è un relatore, un docente o presentatore che viene affiancato da delle diapositive che illustrano, sostengono, mh, mostrano in qualche modo in forma visiva eh, il discorso che sta portando avanti. Poi ci sono gli slide doc, questi sono dei documenti un po' speciali che sono un mix tra le slide, cioè le diapositive, e i documenti. In questo caso non è prevista la presenza del relatore, quindi tutte le informazioni sono all'interno del documento che è quindi completo. E per finire abbiamo i workbook che sono dei file dove ci sono alcune informazioni ma ne mancano altre appositamente perché si vuole rendere interattivo eh, il lavoro si vuole coinvolgere la persona che ha ricevuto il file e si vuole fargli fare delle cose immaginiamo per esempio un contesto scolastico dove un docente prepara un documento inserisce alcune informazioni magari qualche definizione e poi l'allievo deve completare con delle sue risposte con le sue rielaborazioni magari aggiungendo anche degli audio dei video qual è la presentazione giusta la tipologia di presentazione giusta ovviamente non c'è una risposta dipende dipende da quelli che sono i miei obiettivi dal contesto e eh, da quello che voglio ottenere nei prossimi video approfondiremo questi temi, andremo a vedere nello specifico tutte e tre queste tipologie di presentazione, vedremo come costruirle, quali sono le caratteristiche che le differenziano e eh, quando è il caso di usarne una piuttosto che eh, l'altra.